Io volevo un pollo! Io che. Ah, questo è il pollo! Ah, che bello questo mi piace! Allora questo mi piace, non l'avevo visto! Un pollo! Io ho paura di sporcarmi le mani e di non suonare più la chitarra, se no lo spezzerei, guarda un pollo, veramente bello sto pollo!